Ciao amici e benvenuti nel mondo di Maffi Oggi, al contrario di tutti gli altri che stanno facendo i video, io ho ricevuto un uovo piccolo Non come quelli grandi che ci sono i video di 10 kg, no che poi mi cadono i denti Io ce l'ho piccolo, guardate che piccolino ed è con riso soffiato Ora lo apro No, lo voglio aprire come si rompe Lo apro che si rompe Si è aperto Guardate Guardate come si deve tagliamo la zucchero buono è tutto con i cereali mi si sono sciupati ma che torpezza è meno male che l'uovo è buono è un attrezzo ragazzi un attrezzo io ah! è un giravite di gomma <ride> e cosa si fa si cancella si possono cancellare le cose Vabbè, è utile è un giravite di gomma va bene grazie l'importante è che l'uovo è buono